Cosa sono gli articoli abrogati della Costituzione? Alcuni articoli della nostra Costituzione col tempo sono stati superati e sono stati abrogati. È stato mantenuto il numero dell'articolo che, che è stato abrogato e negli articoli che sono stati abrogati il testo vigente è abrogato, articolo abrogato per far comprendere che precedentemente vi era un articolo di legge della nostra Costituzione che è stato col tempo abrogato.